Oroscopo Paolo Fox, 18 settembre, le stelle ai fatti vostri. Previsioni Oroscopo di Paolo Fox, le stelle del giorno. Un ritorno in grande stile per i fatti vostri. Il programma di Rai 2 che porta la firma inconfondibile di Michele Guardi è tornato oggi, lunedì 18 settembre, dopo la pausa estiva. Paolo Fox ha chiuso come di consueto il programma della seconda rete con l'oroscopo del giorno. Con un cast rinnovato, la stagione 2017-18 di I fatti vostri si preannuncia ricca di novità e innovazione. Punto fermo per programma anche oggi, lunedì 18 settembre, l'oroscopo di Paolo Fox. L'astrologo ha continuato a offrire consigli e suggerimenti per i 12 segni dello zodiaco. Il trio dei conduttori dei fatti vostri ha visto due cambi importanti. Adriana Volpe e Marcello Cirillo hanno infatti lasciato il programma del daytime mattutino di Rai 2, per dissapori con Giancarlo Magalli. Per lasciare il posto a Jody Ton, noto cantautore e attore teatrale, nonché vincitore del Festival di Sanremo 2008, e Laura Forgia, ex professoressa dell'eredità e protagonista di Temptation Island. Al centro della prima puntata della stagione 2017-18 dei Fatti Vostri le previsioni astrologiche, sempre attente e dettagliate di Paolo Fox. Confermato insieme a Demo Morselli. I fatti vostri, oroscopo di Paolo Fox del 18 settembre. Paolo Fox ha assegnato come di consueto un numero di stelle, comprese tra 2 e 5 ai 12 segni zodiacali, svelando l'oroscopo del giorno. Le previsioni dettagliate dell'astrologo di Rai 2 saranno disponibili a breve qui. Paolo Fox, Oroscopo del 18 settembre, Previsioni astrologiche di oggi. Le previsioni di Paolo Fox ai fatti vostri hanno toccato anche oggi le sfere relative all'amore, al lavoro e alla fortuna. Paolo Fox ha offerto consigli e suggerimenti ai 12 segni dello zodiaco, spronando il pubblico attento di Rai 2 a verificare, quando suggerito con l'oroscopo del giorno, nella vita quotidiana. L'oroscopo completo di Paolo Fox Sai Fatti Vostri di oggi, lunedì 18 settembre, sarà disponibile a breve qui.